Uomini e donne anticipazioni, baci intensi per Paolo, lo scherzo di Nicolo. Anticipazioni uomini e donne, tante liti tra l'UFAR, Sara e i loro corteggiatori, baci intensi per Paolo Crivellin. Oggi, 7 dicembre 2017, si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Dopo l'entrata di tutti e quattro i tronisti, Maria De Filippi decide di partire dai corteggiatori di Nilufar e Sara. La prima è uscita con Matteo, Giordano, Giacomo e Francesco, mentre la affifella con Gianluca, Lorenzo ed Emanuele. A grande sorpresa. Lorenzo ha dei piccoli regali per alcune persone presenti in studio, tra cui il modellino di una Maserati per Maria e della biancheria intima per le troniste. L'intento del corteggiatore era quello di scaturire delle reazioni da parte della Adatti e dell'altra tronista. Si parte poi dall'esterna di quest'ultimo coll'ex di Temptation Island. Dopo una piccola lite, lui chiama suo padre per fargli gli auguri di compleanno e fa partecipare Sara alla chiamata. Una volta tornati in studio, l'ex corteggiatrice di Mattia Marciano dichiara di essere ancora convinta che lui sia solo interessato alla sua collega e non ci sta a vederlo tenere i piedi in due staffe. Si passa poi all'uscita tra Francesco e Nilufar. Lui la va a prendere con una Maserati, stanno bene e si scattano una foto su cui lui scrive, ricominciamo. Sara e Gianluca si incontrano, ma lei non approva il fatto che il corteggiatore esce anche con laltra tronista. Giordano fa una sorpresa la Dati raggiungendola a casa, ma lei non approva del tutto. La ragazza spiega di non aver bisogno di grandi gesti per essere conquistata. Giacomo riesce invece a far sorridere la ragazza facendole assaggiare un gusto di gelato con il suo stesso nome. Uomini e donne, i baci di Paolo e lo scherzo di Nicolo. Durante la scorsa registrazione, Paolo e Angela hanno discusso e lei se n'è andata. Lui l'ha poi raggiunta e convinta a tornare in studio. Oggi le cose non si mettono comunque bene. Il ragazzo è uscito con Marianna e Giorgia e a grande sorpresa ha baciato entrambe. Soprattutto con la prima, il bacio è stato molto intenso. Nicolò Brigante è uscito con Virginia e Marta. Ad entrambe le ragazze ha regalato un abito, chiedendo di indossarlo in puntata. Una volta arrivate in studio, le ragazze si rendono conto di avere lo stesso vestito. Loro non si mostrano affatto felici, ma lui dice di averlo fatto apposta per vedere le loro reazioni.